Il valore del denaro, racconto ispiratore sull'autostima All'inizio di un nuovo anno scolastico, un insegnante di classe si presenta davanti ai suoi studenti con in mano una banconota da 100 dollari Dice loro, alzate la mano se volete questi soldi Tutte le mani della classe si alzano e l'insegnante dice, darò questi soldi a qualcuno qui, ma prima lasciatemi fare questo Prende la banconota e la accartoccia tra le mani, prima di chiedere, chi la vuole ancora? Le mani rimangono alzate. L'insegnante lascia cadere la banconota sul pavimento, la calpesta e la sminuzza, poi la riprende. E adesso, chiede di nuovo. Le mani rimangono alzate. Classe, spero che abbiate capito la lezione. Non importava cosa avessi fatto a questo denaro, lo volevate comunque perché il suo valore rimaneva invariato. Anche se sgualcito e sporco, vale ancora 100 dollari. E continua, è lo stesso per noi. Ci saranno momenti simili nella vostra vita, quando sarete caduti, ammaccati e infangati. Tuttavia, qualunque cosa accada, non perderete mai il vostro valore. Morale della favola Le difficoltà della vita sono inevitabili e tutti noi saremo messi alla prova prima o poi, spesso senza colpa. Non lasciate che queste sfide alterino il vostro senso di autostima. Sarete sempre abbastanza, ma avete qualcosa di unico e speciale da dare e offrire al mondo.